Come cambia, se cambia, il ruolo del giornalista nell'era dei social network? Ma, eh, stiamo imparando, è un terreno nuovo e stiamo, stiamo scoprendo che non, eh, non siamo soli e per cui dobbiamo essere più bravi degli altri per verificare le notizie, per setacciarle, e trovare le migliori notizie. E, assicurarci che le fonti siano attendibili, per cui secondo me è un, è un cambiamento continuo ed è una, è una grande sfida, ma ci sta migliorando. Ok, quindi eh, la velocizzazione della comunicazione, quindi anche dell'informazione, è un pericolo o questo presidio ci dà delle garanzie? Allora, il pericolo è sempre l'agguato perché le cantonate con la velocità si prendono perché un tempo, specialmente in un giornale cartaceo, eh, ovviamente c'è più tempo di verificare una notizia e di assicurare, e si hanno addirittura i correttori, però quello che è importante è la trasparenza secondo me e saper citare le fonti, quindi se uno sbaglia l'importante è correggere e dire di aver corretto, per cui si può essere veloci e precisi lo stesso in questo modo.